Benvenute! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album del Libro Rocher numero 13 che è valido fino al 25 ottobre 2017. Vedrete che ci sono tantissime promozioni eh, per la cura del viso, per un rientro e per una rimessa in forma perfetta e poi perché con le cambio di stagione è sempre utile fare un attimo un trattamento d'urto. Tante promozioni, tante... Omaggio in base all'acquisto, davvero guardate tutto l'album e spero di essere stata abbastanza chiara a spiegarlo perché è davvero un album wow. E ora iniziamo a sfogliarlo. Allora eccoci, vediamo subito le novità. Doppia azione antietà più detox della nuova linea Elixir Jeunesse, ma ora ve la mostro nel dettaglio. Eccola qua, la nuova linea Elixir Jeunesse, doppia azione antietà più detox. Ha un'azione efficace anti-età per riparare la pelle e diminuire le urte E anche l'azione detox perché ha anche ed effetto barriera. Vediamo ora tutta la linea, però prima vi mostro una promozione. Perché ogni 15 euro di acquisto delle linee anti-età, che oltretutto questo mese sono scontate fino al 40%, si ha in omaggio al siero in formato speciale della stessa linea. Quindi scegliete una linea a 15 euro e avete in mangio al siero della linea che avete scelto. Vediamo comunque ora la novità, eccola qui, che vi parlavo è Jeunesse che comprende tantissimi prodotti. Intanto vi ricordo che è scontata e abbiamo l'acqua micelare detergente anti-inquinamento oppure la maschera flash ossigenante. Abbiamo sia la doppia azione che ripara più l'azione anti-inquinamento barriera oppure rollonocchi, occhi, eccola qui, eh, riparatore più anti-inquinamento. Tutto quanto senza silicone o minerali e parabeni, ovviamente. E abbiamo anche la prima promozione perché vi mostro il trattamento notte, eccolo qui, che è la sleeping care, riparazione anti-inquinamento, e l'azione giorno, eccola qua, quella per le pelli da normali a miste. Si possono acquistare singolarmente al prezzo di $19,95 quella notte o $17,95 quella giorno, ma acquistandole in combo, quindi sia la giorno che la notte la giorno la pagate sempre 17,95 mentre la notte la andate a pagare in promozione 16,17 quindi davvero una buona promozione per avere tutti i due prodotti ora eh, andiamo avanti sempre scontato c'è anche la linea Rich Creme eccola qui stessa cosa di promozione con il trattamento notte perché acquistando benefica giorno in notte andate a pagare solo 16,17 in più e ogni 15 euro si ha anche in omaggio il mini siero della stessa linea vediamo ora una promozione una novità scusate della linea Rish Creme che è il detergente senza schiuma adatto per pelli um, come posso dire è ultra adatto per le pelli più esigenti ecco perché ha una texture in crema olio senza schiuma che strucca e deterge le pelli più esigenti ci aspetto in tutta delicatezza ovviamente senza oli minerali, profumo, solfati, e parabeni. altre promozioni tra linea TESGlobal ecco la qui stesso discorso dei trattamenti eh, acquistando il giorno in questo caso potete scegliere eh, quello normale oppure quello a crema fondamentale giorno per la pelle secca e il notte, non ho che pagare meno quindi 22,20 invece di 26,50 sempre con i 15 euro con il sirio, maggio altra linea la serum vegetale, eccole qui. Sempre stesso discorso: stanno in combo la giorno o la notte. Oppure dividete come volete. Eccola qui. La ride è invece, stesso discorso. Ma potete scegliere il giorno tra il trattamento rimpolpante con protezione dei denti oppure il trattamento rimpolpante giorno. E notte, sempre in combo, sempre a prezzo vantaggioso. Eccole qui. Abbiamo anche la serum vegetale ride lifting stesso Discorso di tutte le altre, il tempo sempre stesso discorso quindi il giorno e notte lo pagate meno, ancora più scontato, e poi c'è la linea Zero Default, ok, fino a qui con 15 euro di acquisto, e si ha in omaggio il siero, eh, il mini siero in Italia del trattamento che avete scelto. Ora iniziamo un'altra promozione, eccola qui. Perché dice di essere adatta a chi non acquista trattamenti anti-età? Perché il regalo ogni 15 euro da questa pagina fino a tutto il catalogo si è in omaggio a un trattamento anti-età nel formato speciale e potete scegliere tra la crema fondamentale giorno della linea anti-escrivalle oppure il nuovo strutturante giorno per da normale a miste della linea ex S tra tutti i prodotti da questa pagina fino a fine catalogo. Vediamo ora una novità per la cura dei capelli perché finalmente è arrivata la maschera protezione e luminosità. E questo trattamento, questa linea, c'era già il shampoo e il balsamo e quindi era wow che c'è finalmente anche la maschera perché intanto ha una formula senza siliconi, coloranti, parabeni, molto importante, e poi adatta per i capelli colorati. Perché ehm, il biancospino, che è la, il, ehm, la pianta trattante di, questo, di questa linea, ha le proprietà eh, protettrici della fibra capillare. Quindi è adatta per i capelli colorati perché li rende luminosi e resistenti e soprattutto prolunga la tenuta del colore. Spero di essermi fatta capire. Vediamo. Veniamo ora la promozione della linea, eccola qua, albicotti rosmarino, delle presignature perché si ha il detergente e l'acqua profumata. Ah, allora, vi faccio vedere meglio. Allora, il set da 9,95 comprende detergente e profumo, bagna doccia a 200 ml e acqua profumata e da 100 ml. Oppure il set ehm, di due gel idratanti e noccizzanti da 200 ml l'uno, sempre a 9,95. Veniamo ora alla novità profumo, il nuovo profumo We Almore. l'amore, È un Eau de Parfum, intanto in promozione 50 ml a 27,95 ed è, ha un'essenza di angelica, rosa da macena, cava e legno di cedro, quindi è femminile ma non dolcissimo, non di quei stucchevoli, ma comunque si dà una nota molto femminile. Sono curiosa di sentirlo, lo ammetto. Altra novità è quella qui con i trend di stagione e guardate già solo qua, ok, ve lo mostro meglio. Questa è la novità, la palette colore vegetale, è la palette 19,95. Si può scegliere tra il colore che ho mostrato prima, quindi nude, e se lo guardate bene, o non ho anch'io, assomiglia tantissimo alla naked. Oppure il secondo colore è quello qui, è lo smokey, più sottoni del grigio. E sono due colori perfetti per l'autunno. Ultima promozione, eccola che ve la mostro, il set struccante rapido occhi bifasico. E sapete che io lo adoro. 9,95 sia la confezione grande da 200 ml più la confezione piccola da 100 ml perfetta da portare fuori casa. E questo era tutto l'album che finisce qui. E vi ricordo che fino alla fine del catalogo, ogni 15 euro si ha eh, a scelta in omaggio il trattamento viso. Allora eccoci, abbiamo sfogliato tutto il catalogo. Vi ricordo come sempre che qui sotto nell'info box trovate tutti i contatti per le informazioni e per gli ordini. E poi c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF sul vostro dispositivo multimediale computer, tablet, smartphone, quello che volete, e come sempre vi ricordo che sono sempre disponibile. E vi ricordo anche che tra poco sarà online il catalogo di Natale, troverete sicuramente il link, ma mi, mi raccomando, andate a sbirciare anche questo. Sembra presto, lo so, ma non è mai presto per queste bellissime promozioni. E non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il Magico Naturale Mondo Viver.